Aspetta. Ah, che aveva chiesto a mamma posso uscire un po' a giocare? sì ma non incontrare i coccodrilli cattivi non li incontrerò sai? sai che io non li incontrerò? ah va bene fai uscire e così stava uscendo era una bella giornata che era sempre c'era sempre il sole non avevano chiesto una cosa poi e si perse e si perse ma perché mi sono perso proprio? ma perché? perché? io non mi volevo tante persone ci sono vai continua ma questo non è sempre quello eh, è sempre e mentre di là stava aveva sete il minollo che era sempre una cosa che non aveva detto ma poi stava bevendo e mentre là c'erano dei cucchi dei prendendo i fiorellini. E, e, e, e mentre di là era spaventato perché stava andando via e stava correndo. Ma perché? Ma sono fatto così. Di minolli. E qua? E L'hai rotto tu? No! Allora scusa papà, non l'ho rotto E poi? Stava! Che succede poi? E poi? Stava scappando! No, Perché i coccodrilli cattivi volevano mangiare questo, mm. il minollo, ma aveva le. Le gambe, mm. e poteva... e poteva... le gambe lunghe e poteva e fammi vedere le gambe lunghe e poteva camminare perché mm. stava camminando mm. in una cosa che aveva detto mm. una... qualcuno e tutto oh, un camera da lontre La camera da lontre tu che ti fai qua? Nella casa dei minolli, dai! Sempre è fatto così i minolli con le gambe lunghe e le latte corte Ma dai, che vuoi fare? Che si piglia a fare quelle cose? Che si piglia? Ma a un certo punto Stava, aveva di nuovo sete stavo andando nel un altro laghetto e incontro un minollo ma tu sei grande minollo e ah, stavo diventando come eh, l'edicolo di, di dire sempre quelle cose io capisco quelle cose sempre lo sai? che sempre quella cosa ma non mi sembra bella bella eh? ma che dici? e butta ma che dici sempre dai ma è sempre quella cosa tu lo sai sempre quella cosa eh vabbè quanto dura ma tu non era quella cosa quanto dura sto monologo eh. in incontra sempre tu mamma mamma dove sei? e stava arrivando dentro casa e stava scappando ma stava bevendo mm. e, e dentro casa le, era sempre contento yuhu, era contento sempre quella cosa non era mh, vero sempre, sempre dai e finire la storia fine della storia ok